Ciao, siamo Dario, la piccola Esther, Francesca, Lara e Roberto. Siamo l'ex progetto di Habitat di Torre di Mezzo, che ci siamo fusi in un unico progetto di cui ancora non vi sveleremo il nome. E siamo sull'Appennino, vicino a Firenze, e in questo momento ci stiamo confrontando, progettando e sperimentando nella vita di Siamo in attesa di spostarci verso il luogo dove mettere radici. Il cambiamento per noi non è stato così incisivo, quello più abbiamo continuato a fare per il nostro lavoro. Stiamo approfittando di questo momento per dedicarci alla cura della comunità e allo sviluppo della progettualità. Abbiamo aumentato il tempo dedicato ai rapporti di rete e abbiamo contribuito attivamente alla realizzazione di progetti sociali e culturali. E abbiamo cercato di utilizzare gli strumenti informatici in modo sano, il più possibile, e, um, però siamo rimasti comunque connessi con il mondo ma cercando di mantenere un senso critico. Abbiamo intensificato lavori pratici soprattutto a livello agricolo. Da un punto di vista economico i nostri lavori esterni si sono completamente introdotti così come la parte di un'attività associativa e questo ha influito notevolmente sui nostri malati ma al contempo abbiamo notato di risparmio energetico soprattutto dal punto di vista di spostamento la quarantena ha cambiato soprattutto la nostra vita dal punto di vista relazionale prima eravamo abituati ad avere visite di amici di parenti di altri bambini e però ovviamente tutto si è fermato siamo rimasti in contatto ma l'afflusso di volontari, di persone che volevano conoscere la nostra esperienza e così, eh, si è dovuto per forza fermare. E questa parte di incontro, di relazione, di scambio, di vicinanza fisica, forse è la cosa che ci ha mancata veramente, veramente di più, anzi è la cosa che ci ha mancata veramente di più. Cambia, cambia In una situazione di normalità la nostra scelta di vita può sembrare un po' più estrema o talvolta un po' più scomoda rispetto a quello che avevamo prima quando vivevamo in città. Oggi eh, forse grazie a quello che sta succedendo eh, ci siamo resi conto che è molto superfluo eh, deve spostarsi, deve andare a, a cercare vari servizi e beni senza poi fare rete locale. Oggi più che mai risulta vantaggioso poter vivere in un ambiente isolato in mezzo alla natura. E in certe stagioni poi, come la primavera, è possibile raccogliere erbe spontanee nei prati, nei boschi, oppure godere dei nostri orti. Questa sembra una giungla, ma in realtà è pieno di robe buone da mangiare. Eh, è anche bello perché è possibile andare a passeggiare nei dintorni, incontrare vicini e camminatori ed è possibile. Eh, potere di questa, questa bellezza. Abbiamo aumentato l'autoproduzione così come il riuso e il riciclo. Ci autoproduciamo quello che ci serve e anche qualcosa in più, andando dal bosco e, e così spendiamo anche meno. In, in questi anni abbiamo rafforzato i rapporti con, con il vicinato per per supportarci a vicenda e sicuramente per, eh, per il futuro andranno ridotti gli spostamenti e rafforzati ancora di più questi legami, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti. Vivere in comunità è un privilegio, è bellissimo per scegliere con chi condividere i momenti della giornata, fare progetti e anche solo due chiacchiere o una partita a carte. Um, diciamo che è impossibile sentirsi soli. Siamo stati fortunati in questo periodo ad avere degli strumenti eh, relazionali, degli strumenti che ci hanno permesso di eh, prendere decisioni insieme, eh, di continuare la progettazione in modo autonomo e anche di gestire e trasformare i conflitti che, come in tutte le comunità, in tutte le famiglie ci sono e, e avvengono. Per noi la scelta di Ecovillaggio è quella che è risultata migliore per soddisfare i nostri bisogni e crediamo che non tutti debbano fare la nostra stessa scelta, non è necessario. Ognuno nella sua diversità può vivere come meglio crede, però ehm, pensiamo che quello che noi stiamo sperimentando e quello che hanno sperimentato molte persone prima di noi possa essere utile per costruire un futuro migliore. Buon cambiamento! Buon cambiamento.